World Economic Forum, evento eh, seguito che catalizza l'attenzione a livello internazionale, però quest'anno ci sono state parecchie eh, defezioni, lo dobbiamo sottolineare, molti eh, capi di Stato e di Governo hanno preferito in realtà restare eh, nel proprio paese, seguire l'evoluzione eh, della situazione economica, finanziaria, politica dall'interno, anche perché la situazione è sempre eh, più complessa. E a questo punto ecco, ti chiedo eh, Maurizio innanzitutto se eh, dal World Economic Forum avrà Avremo delle indicazioni preziose eh, per i mercati o se, vista la situazione, eh, si tenderà un po' a tergiversare? Sai, la battuta ricorrente sul, su Davos è il luogo dove i miliardari raccontano i milionari eh, come vive la classe media. E eh, è una battuta eh, molto significativa che sta a testimoniare, a mio avviso, eh, che. Davos è un po' eh, scaduta di moda, mm. eh, eh, diciamo che il mondo si sta deglobalizzando per necessità, sta ritornando, ritornando su eh, spaccature che eh, apparentemente ci eravamo dimenticati e che adesso siamo di nuovo costretti a ricordare. Se questo sia un bene o un male lo dirà la storia, ma certamente è così. Davos è il simbolo di una globalizzazione estrema ed è obiettivamente un po' passata ed è eh, come giustamente osservi tu molti capi di stato hanno percepito il fatto che sia passata e, e, e disertano Davos. Da, è chiaro che da Davos arriveranno delle previsioni no? e eh, tenuto conto che nel 2022 eh, parlandoci chiaro non ci ha azzeccato nessuno. Eh, non credo che le previsioni di Davos verranno tenute in così seria considerazione, eh, soprattutto in termini di impatto sul mercato, se non per occasionali, eh, occasionali spunti di volatilità che eh, rientrerebbero comunque in modo eh, in, eh, molto presto sul mercato. No? Eh, diciamo che non avrebbero un grande valore dal punto di vista dell'impatto, non più come una volta, eh, intendo dire proprio perché l'immagine di Davos a mio avviso è in piena decadenza. Eh sì. Tra l'altro poi fanno di tutto veramente per, per avere un'immagine decadente. Ecco, questi, questi arrivi con gli elicotteri, con i jet privati, no? cioè le, la, la notizia delle, eh, di un eh, settimanale svizzero un po' intrigante che dice che tutte le agenzie di... Eh, che, eh, affittano eh, tempi di entramese di accompagnatrici eh, hanno, hanno il sold out hanno il tutto esaurito eh, perché c'è Davos questo, ecco, sono cose che obiettivamente non depongono a favore dell'immagine di questo evento che dovrebbe essere più che mai un evento serio in doppio petto mm. inattaccabile e questo è chiaro che non non depone a favore, questo è un, eh, diciamo, è un evento che appartiene al passato. Una ecco, ecco, infatti l'hai detto Maurizio, un'immagine decadente, quella del World Economic Forum, come decadente il eh, concetto di globalizzazione, lo hai accennato prima, globalizzazione che sta incassando colpi un po' da tutte le parti, prima la pandemia, poi eh, le tensioni internazionali, eh, geopolitiche, la guerra naturalmente eh, in Ucraina, il climate change. Ecco, Ma se l'era della globalizzazione è finita o sta finendo, che nuova era ci attende secondo te? Ma eh, il mondo tenderà a, a spaccarsi in, in tre parti. Mm. Eh, diciamo che dobbiamo tener conto che eh, eh, c'è una terza componente, no? che è l'India il Brasile, una buona parte del Sud America, che non si allineerà o cercherà di non allinearsi né alla parte orientale del mondo né alla parte occidentale e cercherà di tenere una bandiera apparentemente neutrale, è chiaro che la spaccatura esiste, c'è, io non vedo bene la, la Russia di qui a tre anni, anche se eh, per ora i, eh, le conseguenze delle sanzioni nei confronti della Russia forse le stiamo pagando più noi che non loro, ma di qui a tre anni la credibilità della Russia sarà eh, sotto zero eh, per, eh, nei confronti di tutta la, eh, la comunità internazionale. Questo eh, significa che eh, la Russia comunque andrà incontro a grandi difficoltà. Secondo me tutto questo si eh, instaurerà all'interno di una possibile crisi globale tenendo presente che un cambiamento di questo tipo andrà a fare un, un impatto fortissimo. Tieni presente per esempio eh, nella logica di produzione dei semiconduttori quello che sta avvenendo negli Stati Uniti. Gli Stati Uniti stanno di nuovo eh, riportando all'interno degli Stati Uniti le, la produzione dei semiconduttori per raggiungere l'indipendenza. Eh, tieni presente la crisi di Taiwan che prima o poi andrà a scoppiare e di cui non possiamo sapere le conseguenze. Quindi di qui a tre anni ci sarà una crisi forte. Da questa crisi forte uscirà un mondo diverso e certamente un mondo che apparentemente eh, che non riusciamo a non vedere come un mondo spaccato, eh, dove c'è una componente orientale, una componente occidentale e una componente neutrale che però avrà una, eh, una, eh, un ruolo molto importante. Eh, quando parliamo di India, Brasile, eh, sono eh, stati che possono avere... Un, un ruolo molto importante nella produzione internazionale di beni. Ecco, Maurizio, eh, in questo nuovo mondo eh, deglobalizzato, frammentato, come lo hai definito, eh, che ruolo può avere l'Italia? Perché insomma l'Italia da un lato naturalmente è uno dei paesi del G8, è una delle maggiori economie eh, a livello mondiale, però dall'altra è anche un paese, lo ha sottolineato il Financial Times, eh, che versa in una condizione di difficoltà per quanto riguarda il debito pubblico, addirittura l'anello debole dell'Eurozona è stato definito, senza contare poi ecco i problemi che abbiamo anche a livello occupazionale e demografico quindi ecco l'Italia potrà svolgere nel nuovo assetto mondiale ancora un ruolo da protagonista? L'Italia rimane il secondo paese manufatturiero d'Europa mm. e eh, da una spaccatura del mondo paradossalmente l'Italia potrà addirittura vantaggio è chiaro che tutto dipenderà dalla capacità politica di riuscire effettivamente a impostare eh, situazioni e condizioni di vantaggio per il secondo paese manufatturiero d'Europa da un contesto internazionale dove la manifattura viene riaccentrata e non è più decentrata. È chiaro che eh, dovremmo, avere, dovremmo avere una politica fiscale e eh, sociale molto diversa da quella che stiamo avendo in questo momento. Le decisioni stanno in mano soprattutto alla classe politica che. Fino ad oggi, se escludiamo, io uh, continuo ad apprezzare molto l'epoca Draghi, quindi il momento in cui Draghi è stato eh, presidente del Consiglio, eh, ma se escludiamo questa epoca Draghi, l'Italia non ha mai brillato granché. Diamo una speranza al fatto che il nuovo governo sia consapevole di questo problema, che è un problema anzitutto politico, di intervento politico e sappia eh, trarre vantaggio da queste eh, situazioni. La Presidente Meloni in più di un'occasione ha eh, parlato di piani operativi che hanno un senso, hanno un significato, che eh, ritornano ad avere per l'Italia una prospettiva di medio e lungo termine che l'Italia non si è mai saputa dare, facendo un errore strategico fondamentale. Non so se questo governo sarà capace di farlo. La Presidente in alcune occasioni ha parlato in un modo molto positivo di questo e il fatto che la Presidente è consapevole di questo problema a mio avviso è già. Un, un sintomo buono. Un passo avanti. Chiaro. Ecco per concludere appunto il discorso su eh, Davos, sul World Economic Forum, ma ti propongo, Maurizio, un intervento di un nostro eh, telespettatore Roberto che, tra l'altro, ci propone anche un paragone piuttosto azzardato che vale la pena eh, commentare. Roberto dice: I grandi della terra si riuniscono, sì, ma le economie vanno sempre peggio. Pensiamo un po' se non si riunissero, che cosa accadrebbe? Mi sembrano le assemblee degli stati generali pre-rivoluzione francese. Inutili e sterili. Ecco come lo commenti. Allora, un po' azzardato il paragone, però eh, sta a indicare una valutazione sicuramente centrata del nostro ascoltatore dal punto di vista della, del concetto di rivoluzione. No? Lui lo vede come un momento prima della rivoluzione. Effettivamente, dobbiamo aspettarci che, a fronte, quando prima parlavo di crisi, di crisi di più a tre anni, eh, certamente in alcune di queste crisi ci sono delle rivoluzioni, le stiamo vedendo. Eh. In Iran, eh, malgrado la fortissima repressione, io sono assolutamente fiducioso che prima o poi il regime cadrà di qui a tre anni. Sì. Farà parte di questo scenario di crisi e sarà una rivoluzione molto forte. È una rivoluzione in un paese ad alto livello strategico nei confronti dei rapporti con, i, con il resto del mondo, sia con, lo, con la parte occidentale che con la parte orientale. Quindi è un'osservazione puntuale, interessante, che eh, preannuncia un'epoca che potrebbe in alcune zone del mondo essere effettivamente rivoluzionaria ed essere il sottostante di una crisi globale di riassestamento dei, eh, sia dei valori, e delle relazioni fra Occidente e Oriente del mondo. Chiarissimo, beh insomma il paragone con la rivoluzione francese appunto azzardato ma interessante, speriamo che il passaggio da una vecchia, da un, da un ancien regime ad una nuova epoca non sia così sanguinolento perché lì saltavano le teste Maurizio, Quindi, insomma speriamo in, una, in un passaggio un pochettino più morbido. Io ti ringrazio naturalmente per il tuo intervento, per la tua analisi, ti aspetto ancora sulle fonti per parlare, continuare a parlare non solo di globalizzazione ma di tutto lo scenario economico. E politico avremo molto di cui discutere. Grazie ancora al direttore di Traders Magazine. Grazie a te, grazie a tutti gli ascoltatori delle Fonti TV. Grazie.